Possiamo quindi passare a eh, modellare i vari processi, i vari activity diagram che compongono questo sistema. Ce ne sono parecchi, eh? non tantissimi ma più di uno. Eh, ogni activity diagram governa il viaggio di uno specifico tipo di token. E quindi uno dei motivi principali per separare i processi è che abbiamo token diversi, ossia pratiche diverse, attività diverse da svolgere, con tempi diversi e numerosità diverse. Andiamo a vedere il testo. C'è sicuramente un'attività che è quella poi principale, che è quella dello svolgimento dei viaggi. Allora io identificherei un'attività con il viaggio, o il trasporto, che parte dalla richiesta, dal trasporto, dal pagamento, eccetera. Eh? Quindi sicuramente un'attività di diagram ce la sul trasporto, in cui il token è il singolo viaggio avrò tante attivazioni di questo processo, quanti sono i viaggi che vengono richiesti. Poi ho un'altra... Eh, tra le varie cose... Cioè, questo processo, fatemi dire, contiene tutte le operazioni fatte dal guidatore, fatte dal passeggero e fatte dal sistema nel gestire un singolo trasporto. Poi abbiamo alcune azioni che magari vengono fatte al di fuori del contesto del trasporto. Me ne viene in mente una, dire se sono disponibile o no. Non c'è un momento all'interno del ciclo di trasporto in cui io dico se sono disponibile o no. Il fatto di dichiarare la propria disponibilità, se io guidatore faccio tre viaggi in un giorno, non ho tre occasioni per poter dire se sono disponibile o no. Ne ho infinite, è indipendente. Io avrei un processo, quindi creo un activity diagram separata, per dichiarare la disponibilità. Questo è un processo banale, in cui io ho un'attività sola, in cui il guidatore aggiorna la propria disponibilità. Cosa sto scrivendo? B, L, T. E finisce qua. Ma nella sua banalità è separato dal processo di trasporto. Anche io ricordo questo esame, questo aspetto qui lo hanno... Non, non l'hanno colto in molti, diciamo. Molto, molto spesso si vedeva questa attività, il guidatore aggiorna la disponibilità, perché non è che uno non la vede, ma messa all'inizio del trasporto. No? Non ha senso, perché il trasporto viene iniziato, dal, tra è iniziato dal, dal, dal passeggero, non dal guidatore. Quindi come fa il guidatore a sapere che al mondo c'è un passeggero che sta per chiedere un trasporto e quindi lui aggiorna la sua disponibilità? Il testo diceva che in ogni istante lui può aggiornare la propria disponibilità. Quindi è un processo che il guidatore può attivare a, a proprio piacimento, in ogni momento è disponibile. È una voce sempre attiva del suo menu, diciamo. Così come ci sono altri processi, faccio tutti quelli di prima, ci sono altri processi che non sono sincroni con l'esecuzione del trasporto, ad esempio i, guida i, i guidatori con i giudizi troppo bassi vengono periodicamente espulsi dal sistema, quindi ho un altro processo che sarà la valutazione dei guidatori che va con un token diverso, cominciamo a crearlo, valutazione guidatori e poi se non sbaglio ce n'è un altro ancora che dice che l'importo viene accreditato a fine mese al guidatore Quindi tipico processo periodico una volta al mese una volta al mese per ogni guidatore e quindi ne avrò un altro che è pagamento guidatori Quindi partiamo magari da quest'ultimo, pagamento guidatori perché è facile. Pagamento guidatori abbiamo un token, che cosa rappresenta il token? Il token rappresenta aspetta, c'era una cosa che si chiama nota, è questa la nota. Aspetta. Questo è per mettere le note. Un token in questo caso è un guidatore un mese cioè oh, eh, diciamolo diversamente una volta al mese per ogni giocatore per ogni guidatore e viene effettuato il pagamento il processo è il pagamento e quindi questo sappiamo già come farlo Mettiamo la clessidra a fine mese e poi c'è un'attività che paga il guidatore e finisce lì. guidatore so chi è, perché l'identità del guidatore sta nel token, perché c'è un token per ogni guidatore, paga quanto? Come faccio a sapere quanto lo devo pagare? Ma lo posso fare perché io, dato il guidatore, conosco quali viaggi ha fatto nel corso del mese e di ciascun viaggio conosco il prezzo finale. Quindi basta fare la somma di quei prezzi finali, i viaggi del guidatore che ricadono nell'ultimo mese, meno la percentuale di servizio. E dove faccio il bonifico? Beh, lo faccio sulle coordinate bancarie del guidatore. Ho tutto. Il processo di valutazione dei guidatori, invece, come possiamo modellarlo? Che c'è uno ogni tanto, sarà l'amministratore, il gestore del sistema, di cui non abbiamo parlato finora. Ma di sicuro non è un processo che avviene in automatico, e non è un processo che avviene a carico del guidatore, che va lì e si espelle da solo. Quindi periodicamente. Qualcuno decide di andare, entrare nel sistema e dire rivediamo le performance dei, dei guidatori. E quindi abbiamo un token che potrebbe essere la valutazione da parte del gestore del sistema cioè se il gestore a un certo punto si sveglia fa oggi andiamo un po' a vedere gli autisti ma c'è scritto una volta al mese periodicamente ogni tanto per lo e quindi avrà una voce un bottone una voce del menu che ha solo lui il gestore del sistema che attiva una certa procedura procedura fatta come? Per lui attiva questa procedura la prima cosa il sistema calcolerà le statistiche dei giudizi, quindi per ogni guidatore calcolo le statistiche sulla base dei giudizi ricevuti dai guidatori. Dopodiché possiamo dire che il sistema, che il, diciamo, il gestore, a ah, questo qua, scusate, manca il soggetto, il sistema. Devo sempre mettere soggetto quando non abbiamo le swimline, così si capisce. Questa è una cosa che avviene in automatico. Lui ha il sistema, ha tutti i dati, però deve presentare in un modo diverso. Non è che mi fa vedere l'elenco dei giudizi, farà delle statistiche, dei grafici, li mette in ordine quelli che hanno i più alti più bassi. Non lo so, quando andremo a progettare questa parte... Dovremmo decidere. E poi ci sarà la fase in cui il gestore, vedendo le statistiche, decide chi espellere. Allora, vedendo le statistiche, l'ho detto con voce più bassa perché il sistema non sa se lui vede le statistiche oppure lo fa sulla base della simpatia, ma di sicuro c'è un'azione che il gestore può fare, che è quella di espellere i guidatori o sospendere, ecco, anche non necessariamente spellere i guidatori. In questo processo non è questo esercizio, non è il focus, questa attività qua di valutazione. C'è scritto che, che viene fatta, ma non è spiegato né come, né sulla base di quali criteri, né come, insomma. No, I dettagli non ci sono. Allora io per tenermi aperta la porta, ma nello stesso tempo modellarlo, creo un'attività complessa. E dico, va bene, qua il gestore decide di espellere i guidatori. guidatori. Lo lascio così, lo lascio indicato come attività complessa e non la vado in questo esercizio a dettagliare l'ho indicata come complessa per dire guarda che poi qua in realtà dentro devo ancora dirti come è organizzata, cosa fa lui? li guarda uno a uno in ordine di giudizi partendo dai più sfigati oppure il sistema li fa tre gruppi quelli bravi, quelli così così, quelli non bravi, non lo so cioè, ce ne possiamo pensare cento di possibilità l'esercizio non ce lo chiede, è inutile che ci investiamo troppo tempo a pensarci io riconosco che qua dietro c'è una certa complessità ma è un'attività complessa per dire questo non è che si fa tutto lì in un attimo richiede un processo al suo interno ma in questo momento non posso non voglio o non ho tempo o non è importante entrarci dentro e mi fermo qua ma, mentre una, una nota che dice prima o poi ci devo tornare quindi a un certo punto anche quando fate esercizi, c'è un punto in cui dovete fermarvi. Cioè, che questo qua lo devo rappresentare o no? Ecco, un modo per fermarsi è quello, Di dire, guarda, qui ci sarebbe ancora da spiegare, ma andiamo un po' fuori tema, se, se, se, si, se, se, ci, se ci entriamo troppo in quella attività. Perché il grosso del lavoro sta nel trasporto. Allora, questi tre, disponibilità, valutazione e pagamento, in realtà sono processi, che non si devono parlare tra di loro, sono totalmente asincroni uno rispetto all'altro. Uno è sincrono col mese, l'altro con le, gli umori del guidatore che dice adesso sono disponibili e adesso non lo sono più, e l'altro con gli umori del gestore che dice adesso vediamo se è andato fuori qualcuno. Quindi non devono comunicare per sincronizzarsi. Trasporto. Allora, il trasporto è la parte più complessa. Um, così come tentativo magari la, la organizziamo con, con le corsie così ci aiuta un pochino anche a seguire facilmente chi fa che cosa ma come dicevo è una questione di preferenza io provo a impostarla con tre corsie poi magari qualcuno non ci serve lo scopriremo ma di sicuro le persone che gestiscono questo che interagiscono in questo processo sono il passeggero il guidatore e il sistema. La colonna sistema, ce lo ricordiamo, è riservata per quelle azioni che il sistema compie da solo senza intervento di E qui cerchiamo di descrivere lo svolgimento del processo. Da chi comincia tutto? Dal passeggero. Questo sistema, se non ha passeggeri, o se i passeggeri non fanno nulla, sta fermo. Quindi, se vogliamo, mettiamo il nodo start nel passeggero, ma sappiamo che il nodo start lo possiamo mettere ovunque, non ha significato. È più facile metterlo lì, dove inizia tutta l'azione. In questo caso, cosa possiamo dire del token? Il token è un singolo il ciclo di vita del singolo viaggio quindi l'intero ciclo di vita di un viaggio dalla richiesta alla conclusione quindi alla fine dell'anno quante volte l'avremo attraversato questo processo quanti token avremo generato tante e quante sono le richieste non in più, non in più Allora, come comincia il processo? Beh, la prima cosa che vede il sistema informativo è che un passeggero fa una richiesta. Quindi eh, fa una richiesta di essere portato ad una certa destinazione. A questo punto cosa succede? Succede che il sistema si attiva, ovviamente. Come prima cosa il sistema calcolerà il costo pre previsto per il viaggio. Mm, quindi mettiamolo qua. Eh, determina, eh, non è il passeggero, ma... Calcolo il costo previsto per il viaggio è un'azione che compie in realtà il sistema, quindi dovrei metterla di qua. Se invece scrivessi visualizza il costo previsto per il viaggio lo metterei sul passeggero, dipende come scrivo le phrase. In realtà questo calcolo viene fatto ma poi viene mostrato sull'applicazione. Poi, cosa succede? che il sistema deve cercare un guidatore quindi deve, come diceva il testo, trovare il guidatore disponibile più vicino e lo contatta, quindi sempre il sistema determina o trova il guidatore disponibile, più vicino. E una volta che l'ha trovato, gli invia una richiesta. Questa richiesta è un invio di segnale, magari gli mando un messaggio, un sms, o qualche cosa che lo sveglia, no? o che comunque arriva sulla sua app, che è esterna al mio sistema. Quindi invio un messaggio in cui dico richiedi, invia richiesta al guidatore. Dopodiché il guidatore risponderà. Quindi il guidatore cosa fa? Riceve la richiesta. E risponde. Quindi eh, accetto o rifiuta la, la richiesta. Lo risponde dicendo accetto rifiuto. sono due casi. o accetta e allora si va avanti o rifiuta e allora devo cercare il prossimo libero. Quindi a questo punto ho un rombo che può eventualmente tornare prima di questo a trovare il prossimo guidatore disponibile più vicino. Ci mette un altro rombo sopra in modo da poterci arrivare. Poi aggiungiamo le frecce che mancano. Eh. Questo nel caso in cui lui rifiuti. Quindi nella guardia ci mettiamo rifiuta. Qui noi abbiamo un, un ciclo in qualche modo qua. Calcola il costo, va bene, poi trovo il guidatore più vicino, invia la richiesta, lui riceve la richiesta, poi risponde, se risponde di no, troverò il guidatore disponibile più vicino, successivo nella lista, gli mando un segnale a, a, a quell'altro, quell'altro guidatore, che è sicuramente diverso da quello di prima, ma è sempre un, un, un guidatore, riceve la richiesta, lui decide se accettare o rifiutare e così via. diciamo guidatore, dispo, su, mettiamo successivo per dire ogni volta vanno avanti in tutta la lista. E qui ho messo disponibile, eh? nel senso che, che hanno, quei guidatori che hanno detto non sono disponibili non li chiamo neppure. Questo è un altro errore che hanno fatto alcuni esami, a un certo punto quando diceva la richiesta c'era un rombo che diceva disponibile o no. Se so già che non è disponibile non chiedo. Sì. Evitiamo di perdere tempo. Allora questo per ora presuppone che prima o poi si trovi qualcuno, ok? Poi magari lo aggiungiamo e aggiungiamo un caso in cui non si trovi nessuno per deve fare. Allora se accetta a un certo punto inizia il trasporto, quindi se lui è qua, accetta, si crea il viaggio. Eh, che cosa succede? Il, il, il, il passeggero viene informato, giusto? Può richiedere il trasporto, il sistema cercherà e segnalerà al passeggero che il servizio è stato preso in carico. Quindi subito dopo l'accettazione da parte di un guidatore devo mandare una segnalazione, un avviso al passeggero. Quindi in questo caso gli dico che conferma la presa in carico nel caso in cui accetti. Il passeggero riceve la conferma della presa in carico, così è più chiaro. In realtà la conferma l'ha già fatta il guidatore nel momento in cui è accettato. Qui il passeggero vede sullo schermo, ok, semaforo verde, aspetta che arriva qualcuno, probabilmente è arrivato a due minuti o qualcosa del genere. mandato a chi? Sì, però allora, in teoria potrei modellare questo dicendo il sistema manda un segnale al guidatore, il guidatore lo ri eh, riceve il segnale e poi lo visualizza il guidatore, il passeggero riceve e poi visualizza in realtà, mettiamoci dal punto di vista del passeggero lui ha l'app in mano fa la richiesta e poi di che aspetta? Mentre, e quindi, in qualche modo, per lui è ancora dentro l'applicazione. Quindi a un certo punto l'applicazione che lui ha aperta davanti a sé gli dà un'informazione. Quindi io lo vedo sincrono in questo modo. Il guidatore, invece, cos'era? Era, aveva dato la disponibilità, poi era in giro per conto suo e a un certo punto deve essere avvisato, in modo asincrono, ricevere uno stimolo esterno che dice, oh, guarda un attimo che c'è una richiesta. Quindi in quel caso No, la, la, la vedo, la vedo, la vedo la differenza così, no. è, è vero che qua succedono molte cose sulla destra, ma dal punto di vista del passeggero lui ha fatto una richiesta e sta aspettando che la risposta arrivi, quindi in qualche modo non è che va a fare altro e poi riceverà una notifica, lì che aspetta deve prendere un taxi, quindi non andrei a complicare il meccanismo per dire ok allora lui fa altro, poi gli arriva una notifica riapre l'applicazione per vedere. Quindi, nel farlo così, sto ipotizzando che lui l'applicazione sia ancora aperta. Poi, nel frattempo, mentre lui ha fatto la richiesta, succedono cose che lui non conosce, che sono quelle che stiamo modellando di qua. E questo è il motivo che, per cui non ho introdotto un segnale in più. Poi, passo successivo, cosa succede? Che il guidatore va verso il passeggero ma questo non lo possiamo modellare, nessuno può saperlo. La successiva informazione che abbiamo è che il guidatore ha preso a bordo il passeggero. Quindi il guidatore a un certo punto qua conferma di aver preso a bordo il passeggero. guida, ma noi non lo sappiamo. Sapremo solamente quando lui confermerà di aver concluso il trasporto. Allora abbiamo questo. Conferma la conclusione del trasporto. rimangono solo più due azioni da fare, il pagamento e la valutazione, il giudizio sul viaggio. Il pagamento è qualcosa che avviene in automatico, no? c'era scritto se non sbaglio, l'importo viene addebitato automaticamente dalla carta di credito del passeggero. Quindi succedono due cose, che il sistema Calcola l'importo finale e poi addebita, addebita la carta di credito del passeggero. l'importo, l'importo può venire solo dopo che questo apporto si sia concluso. Per questo vi metto queste dipendenze sequenziali. Poi invece un'altra azione ancora che è quella in cui il passeggero valuta il viaggio, dà il giudizio al viaggio. Questo può avvenire in qualunque momento dopo la conclusione del trasporto. Anche in parallelo mentre il sistema sta debitando, cioè non è necessario che l'utente aspetti la conferma del sistema che è stato debitato, non gli interessa. Magari questo addebito richiede un po' di tempo perché se deve passare a circuiti bancari, se è validato, e l'utente quando scende, anzi, siamo un po' sicuri che o lui lo valuta nel momento in cui scende dall'auto oppure non lo farà più perché si dimentica. E quindi questo lo vedo come un'azione che è temporalmente indipendente rispetto alle altre. Quindi me la vedo meglio così. Lui la valutazione del viaggio la può fare solo dopo che il trasporto è stato concluso. Ma non c'è nessuna relazione temporale con il calcolo dell'importo e la, la debito. Quando il viaggio è stato valutato e la carta di credito è stata debitata, il processo direi che può concludersi. Non mi pare che non ci sia altro. A quel punto, lui è sceso, ha pagato. Amici come prima, e quindi ci aggiungiamo un join qua sotto e un fine processo torniamo su che Abbiamo dimenticato una serie di frecce, fa la richiesta, calcola il costo, ok, sembra completo, quindi ripercorriamo, il passeggero fa la richiesta, e lì, adesso lo rileggo pensando al modello, a cosa succede nel modello concettuale, ok? Il passeggero fa una richiesta, quindi vuol dire che o le informazioni sul passeggero le ho già, so chi è, crea una nuova richiesta trasporto. In quella richiesta a trasporto va a finire la sua posizione attuale, data e ora, vabbè, la, la sua posizione attuale, la posizione in cui, essere, in cui vuole essere trasportato. Tutte le informazioni che ci sono, queste tre. Subito dopo il, il sistema calcola il costo previsto per il viaggio e lo mette qua. Ogni azione deve lasciare traccia nel sistema, quindi devo vedere cosa mi modifica e cosa mi fa. Il sistema trova il successivo guidatore disponibile più vicino come andando a confrontare la posizione di partenza del trasporto con la posizione attuale del guidatore solamente per i guidatori che sono disponibili, in cui il campo di disponibilità sia vero. A questo manda un segnale che in qualche modo viene ricevuto dall'applicazione che sta sullo smartphone del guidatore, il quale accetta o rifiuta. Se rifiuta un'informazione che, che viene gestita semplicemente come controllo del processo, se invece accetta, viene creata una nuova istanza della classe viaggio, relazionata col guidatore che ha accettato, con questa relazione qua, in cui viene salvata l'ora di accettazione, come prima cosa. A questo punto, il passeggero riceve questa conferma la presa in carico, è un'operazione puramente di interfaccia utente, questa non cambia nessun dato. Poi qui c'è il guidatore, conferma di aver preso a bordo il passeggero. Questo cosa significa? Significa che l'ora di presa a bordo del passeggero viene salvata. E quindi so che è stato fatto. Più tardi conferma la conclusione del trasporto e quindi aggiungo l'ora di arrivo. Poi il sistema di qua calcola l'importo finale e lo aggiungo qua. Dall'altro lato l'utente valuta il viaggio e lo salvo qua nel giudizio. Ciò che non so... O perlomeno questa azione qua, debita la carta di credito del passeggero, è qualche cosa di cui non abbiamo traccia perché in questo modello concettuale non abbiamo modellato nulla relativamente ai pagamenti. Quindi se il debito è stato fatto o non è stato fatto. Per farla breve potremmo aggiungere semplicemente una variabile booleana nel viaggio del tipo pagato sì o no, addebitato sì no, oppure in realtà ci dovrebbe essere tutta la parte bancaria, che però di nuovo non è non era focus del, dell'esercizio. E poi, solo quando entrambe queste possibilità sono eh, queste due rami il processo termina. Non c'è la possibilità o il rischio che il... Passeggero non paghi, perché viene scalato in automatico nel momento in cui il, il trasporto è concluso. C'è invece l'unico rischio, l'unica possibilità per cui il trasporto potrebbe non andare a buon fine, è quando effettivamente non si, trova, non si trovano più guidatori disponibili. Allora in questo caso cosa facciamo? Dobbiamo dire al passeggero mi dispiace. Giusto. Quindi in questa parte qua adesso mi dispiace devo stare tutto giù sperando di non fare troppi danni. Okay. Dopo che ho trovato il guidatore successivo più vicino eh, guidatore successivo disponibile più vicino potrebbe non esserci più. Quindi ho il caso in cui non ci sia più nessuno. Quindi se l'ho trovato, bene. Se non l'ho trovato, cioè non ce ne sono più, eh, avviso il passeggero Quindi qua, anziché ricevere la conferma della presa in carico, il passeggero riceve eh, il rifiuto del trasporto per mancanza di guidatori. Ho scritto qua rifiuto. E quindi nel caso in cui non ci sia più nessuno... E dopo che ho ricevuto il rifiuto, non posso fare altro, dire, che chiudere il processo. Non c'è nulla da valutare, non c'è nulla da pagare, non c'è nessun importo da calcolare. Finisce lì. Quindi questo era un ciclo in cui... adesso è disegnato male perché... Io so che viaggio fare. Cerco fare, un... faccio l'elenco dei guidatori e parto dal primo. Gli chiedo, lo vuoi fare? Lui rifiuta. Allora torno indietro, prendo il secondo. Lo vuoi fare? Lui rifiuta. Se questo si ripete a un certo punto avrò esaurito la lista dei guidatori nell'arco di una certa distanza. Non vado a chiedere a uno di Bari di fare un trasporto a Milano. E allora a un certo punto, quando questa lista si esaurisce dirò all'utente mi dispiace, non c'è nessuno disponibile. Prego. Ma perché il che il del centro, che in una manchina, invece Memoia, era? Il sì. Allora, qui c'è un po' di arbitrarietà in relazione. Azione è quando. Uh, un utente compie qualcosa interagendo con il sistema informativo. Il segnale è quando due sistemi informativi o due parti del sistema informativo si scambiano informazioni. Um, immaginiamo il guidatore. E il guidatore non passa la giornata a guardare lo smartphone. Fa altre cose perché la richiesta gli può arrivare in qualunque momento. Allora io ho modellato qua come segnale il fatto che il sistema informativo centrale mandasse un segnale alla parte del sistema informativo che c'è nell'app dello smartphone del guidatore, che viene ricevuta in modo asincrono. Uh, lui, quel segnale è ciò che lo sveglia, lo sveglia da ciò che stava facendo, lo interrompe da ciò che stava facendo. Tutto questo processo è nato, è partito dal passeggero, quindi il passeggero lo sa, lui sa che deve fare una serie di passi, una serie di passaggi. Il guidatore invece no, sa che in quel periodo è disponibile e quindi in qualunque momento può ricevere qualche cosa. Allora, c'è bisogno di un segnale temporale, una sincronizzazione che dica adesso tu, eh, guidatore, fammi attenzione, guarda lo smartphone, guarda l'applicazione perché devi darmi una risposta. Allora, quando ho un'informazione asincrona di questo genere, cioè ti mando un'informazione tu non sapevi quando, non, sa, non sai quando ti arriverà, il modo più semplice di modellarla per farlo capire è usare un segnale. Questo dal punto di vista del, del, dell'utente, del processo. Io, eh, io passeggero, devo svegliare il guidatore perché mi dia una risposta e mi dica se mi trasporta o no. Arrivo allo stesso risultato ragionando anche dal punto di vista del guidatore. Guarda la prima cosa che fa il guidatore, è in attesa di un segnale. Nella colonna del guidatore lui non fa nulla ma la prima cosa è la tesi. Allora di un segnale cos'è? Un'azione una bloccante. Sto lì fermo e finché non ricevo quel segnale non ho niente da fare. Quindi un altro modo, la stessa cosa, eh, però vista dal punto di vista del guidatore, dice lui, il suo processo è quello di innanzitutto attendere, se mai decidessi di passare la giornata con lo smartphone davanti, lo fa aspettando che arrivi un segnale. Che arrivi qualcosa che lo sblocchi. Io non voglio, non posso che il token arrivi a questa voce accetta-rifiuta se non ha prima ricevuto una richiesta. Quindi dal punto di vista del guidatore lui deve rimanere in attesa di qualcos'altro che lo blocchi prima di poter dire accetta-rifiuta perché non so ancora cosa accettato. Potrebbe servire un timeout, nel senso cosa capita se lui non risponde entro 30 secondi? Vabbè, certo. Ci potrebbe essere una cosa di timeout. allora a questo punto questa la faccio diventare un'attività complessa. Che è dentro il time out e il rifiuto significa, allora eh, no, qui la scritta di scritta scrive scrivo rifiuto oppure time out. Perché se la metto qua mi importa il, il, il token. Quindi l'accettare e rifiutare potrebbe essere qualcosa di più complesso che non semplicemente dire sì o no. Potrebbe. Com non, non, non ne parlava il testo, quindi non sono stato a modellarlo. Però uno potrebbe dire accetta, accetta entro 30 secondi o, o rifiuta entro 30 secondi oppure scade eh, automaticamente entro 30 secondi l'invito, che è ciò che succede con i taxi veri. Ok, quindi lo possiamo leggere in due modi: eh, il guidatore è distratto e lo devo svegliare perché lui comincia a occuparsi di questo è un modo, l'altro modo è che il guidatore non può comunque andare avanti finché non riceve quel segnale, è la stessa cosa vista da due punti di vista. Se avete altri dubbi domande, lo salviamo e ci salutiamo fino a martedì prossimo. Buona serata.